Ciao a tutti! Oggi prepareremo la vellutata di carote all'arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono carote a pezzetti, patate a pezzetti, succo d'arancia, un cipollotto, uno scalogno, acqua, dado bimbi, zucchero, panna da cucina bimbi, sale, pepe, noce moscata e prezzemolo tritato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccare le carote. le patate, lo scalogno, lo zucchero, il sale, il dado bimbi e l'acqua. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 25 minuti. 100 gradi, velocità 1. Adesso frulliamo per 50 secondi. da velocità 6 a velocità 10. Pugniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il succo d'arancia. La panna. La noce moscata pepe chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4 La vellutata è pronta. Trasferiamola nei piatti da portata, spolverizziamo con prezzemolo tritato e servire con dei rostini di pane. Vellutata di carote all'arancia. Grazie, e alla prossima ricetta!